Come collegare due o più think-link insieme in modo di creare un tour? Il tour che ti permette di viaggiare virtualmente di un posto all'altro o di passare da varie parti di un argomento, di un tema o di una storia. Prima di creare un tour sarebbe bene prendere carta e penna e di disegnare le connessioni che si vogliono creare. Partiamo dai due sync link. Normalmente tengo aperto in alto, eh, nella barra di strumenti, le due finestre. Allora adesso andiamo a copiare il link di, del primo, la casa di Giacomo Puccini. Eccolo qua. E copiamo il link. Attenti, sempre il link e non il codice. Torno al mio tour, apro l'editor la casa di Giacomo Puccini si trova là adesso faccio add tag e scelgo la voce tour incolla il link è ben indicato che ci vuole il link incolliamolo e salviamo adesso possiamo creare una... prendere un'icona per indicare il tour normalmente si prendono le frecce e possiamo inserire il label per indicare dove si va casa Puccini Scelto l'icona, creato il label, salviamo il nostro tag. Salviamo il nostro sync link e copiamo il link per andare a ripetere la procedura in senso opposto. Andiamo nella casa di Giacomo Puccini. Adesso aggiungiamo il tag, inseriamo il link Salviamo, scegliamo l'icona per il tour che adesso ha bisogno di un'altra direzione, inseriamo l'etichetta, salviamo il tag e posiziamo l'icona nel posto desiderato.